Ma come sono vestito Oggi troviamo tutte le morph di Alphabet Lore E queste qua purtroppo si devono acquistare E non voglio acquistarle Devo trovare una chiave verde Ho ottenuto la I Ho ottenuto la X Oh mio dio che bella questa è la lettera Z Però tutta arrabbiata No io mi metterò questa Questa è bellissima Guardate che bella la lettera Z Sono dentro la caverna E praticamente questa è una C Poverina con un occhio Come il blu dei Rainbow Friends Con un occhio completamente mozzato e guardate qua c'è anche una doppia V con quattro occhi perché probabilmente sono due V attaccate Io qua però ti ho visto eh che cosa ti nascondi qui eh razza di T stupidina No non me la fai eh non ti nasconderai mica qui E eh, qua c'è anche una X strana È eh, tutta quanta corrotta questa qua si acquistava pure tipo a tanti soldi Robux Invece io l'ho trovata a quanto vedo e dove è finita? Perché voglio metterla siccome si acquista. Ma in realtà tutte si possono acquistare. Ma io non voglio acquistarle perché che gusto ci sarebbe? Scusate, io devo trovarle. Ma tipo tutte devo collezionarle. Saranno le mie lettere belle belle. E vorrei farle appena ci saranno modalità disponibili. Anche con i number lores, cioè numbers lore, scusate, ho sbagliato la pronuncia. C'è una signorina! Signorina, cosa sta facendo? eh Ho ottenuto la P. Ma che schifo! Allora, io tecnicamente, per poter entrare tipo eh, nella scala alfabeta, anzi alfabetta. <ride> Devo trovare una chiave verde. Ma io la chiave verde dove la trovo? Punto di domanda. Ho trovato una G intanto però. Dai, questa forse potrebbe fungere da chiave. <ride> e ho trovato una pina scosta. Avete sentito quella acuto comunque? No, è stato l'acuto più forte che abbia mai fatto. E qua c'è anche una W però questa qua è normale. Trova la chiave blu. E no, non la troverò mai però la chiave blu, lo sai. Cioè se diciamo a me di trovare delle cose è come chiedere ad un cane di eh, fare delle equazioni differenziali. Che sono cose strane di matematica Che io non capisco Scrivetemi nei commenti se anche a voi succede che tipo Cercate delle cose e non le trovate mai Poi arriva vostra madre E le trova, in qualche modo Le trova come è possibile Questo è il mistero oscuro Delle madri Che è, è strano no? Come fanno sempre assurdo Attenzione Abbiamo un qualcosa qui eh, Abbiamo una morf tutta colorata E la B Che assolutamente adesso prendo Anche la P colorata Perché probabilmente è tutta radioattiva E la S ah, No aiuto Devo prendere Devo prendere una, una lettera accesa Che è radioattiva Oh mio dio Povera lettera B, Tutta ingenua Ma secondo me lei Nasconde qualcosa Anche se sappiamo tutti che In realtà quella cattiva È solo la F Oh, sapete come alle volte queste lettere Sono molto inquietanti Cioè chi lo sa che magari qualcuno Non prenda in faccia e impazzisca Diventi come la F È stato divertente cercare le morfi insieme a voi Iscrivetevi al canale Per vedere tutti i prossimi video più figli Che usciranno